Grazie, ben trovati in un nuovo video. Oggi volevo parlarvi dei ferri circolari: dato che eh, su Facebook e a volte sul sito mi chiedete curiosità in merito. I ferri circolari sono comodi per lavorare maglioni, scialli, cappe cose di grandi dimensioni e permettono per esempio nel caso dei maglioni di lavorare senza dover cucire di solito in quei ferri tradizionali voi lavorate quello che è davanti poi lavorate quello che è dietro e con il gioco di ferri andete, andrete a fare le maniche oppure il collo oppure le maniche che queste le lavorerete e dovrete cucirle con i ferri circolari questo non si fa i ferri possono essere di due tipi a cavo fisso come questo, che è quello più comune che trovate nelle mercerie ed è anche molto economico, quindi se dovete cominciare ad avvicinarvi a questo tipo di ferro sicuramente ne vale la pena i, punti, i ferri a cavo fisso hanno generalmente un cavo lungo 80 cm e eh, non si schioda, non si può cambiare hanno, sono dotati di punti di plastica oppure eh, di alluminio o di legno bambù come vi dicevo il cavo è fisso e non si può cambiare e quindi va molto bene per lavorare coperte, scialli eh, oppure maglioni se partite dalla base. I ferri a punti intercambiabili invece sono dotati di due punti di legno e eh, di questa parte in eh, acciaio eh, che sono in pratica due connettori al quale si avvitano i vari cavi che possono essere di dimensioni diverse c'è una chiavetta che vi permette di stringere il cavo al connettore e questa è una funzione molto comoda perché appunto a seconda della dimensione del cavo noi possiamo fare un certo tipo di lavorazione partendo magari da un diametro più piccolo come il collo fino ad allargare a un diametro più grande come quello che può essere la base o la parte più lunga di uno scialle questo veramente permette di raggiungere delle buone dimensioni io li uso tantissimo nei miei scialli i ecco. farri invece a punta fissa se dovete lavorare su circonferenze piccole sono invece scomodi e poco adatti quindi non ve li consiglio vi consiglio di prendere un set come quello della Clip Pro dove appunto avete cavi di diverse dimensioni però ripeto se volete cominciare ad appostarvi con un lavoro come uno scialle che è un lavoro molto lungo, molto grande potete tranquillamente iniziare con questi a cavo fisso che sono economici e costano veramente poco rispetto a quelli a intercambiabili soprattutto perché eh, quelli a intercambiabili solitamente sono venduti a set oppure comunque dovete prendervi i vari cavi Um, i cavi sono di differenti dimensioni qua ve ne ho presi tre ad esempio tra i miei che ho um, come vedete sono appunto di lunghezze diverse dal più piccolo al più grande questo per esempio è medio e a me serve per partire con i maglioni quando faccio il collo uh, questo qua piccolino per esempio viene usato generalmente per fare lo scalfo e fare le maniche sono molto comodi perché se appunto dovete partire da una circonferenza più piccola eh, sicuramente partirete con un cavo come questo più piccolino e mano a mano che aumenterete con la vostra circonferenza andrete a connettere un altro cavo in modo da aumentare eh, la lunghezza e quindi non eh, perdere parte del lavoro comunque trasferire i punti sul cavo di riserva come invece avviene eh, sui per i ferri dritti, quelli normali eh, fissi insomma, per i ferri tradizionali i cavi si connettono tra di loro con, mediante un bussolotto, ma comunque adesso vi faccio vedere nel dettaglio cosa vi arriva quando comprate i ferri circolari con punti intercambiabili vi arrivano innanzitutto le punte eh, le punte possono essere di varie lunghezze e generalmente non sono molto lunghe quelle più piccole vengono usate per cominciare i lavori e eh, per um, lavorare circonferenze piccole avrete poi i tappi insieme al cavo che vi servono per quando tenete in sospeso delle maglie per lavorare e non far scappare le maglie Si avvitano in questa maniera su tutte e due le punte e il vostro lavoro rimane bloccato non correte il rischio di perdervi dei punti questo è molto comodo quando lasciate le maglie in sospeso per gli scalfi per esempio quindi prima di iniziare le maniche poi ehm, potete vi arriva ovviamente il cavo che è di, di, di, di, di lunghezza varia quindi voi partite con la lunghezza che preferite e, eh, questo è invece il connettore che vi serve per unire i due cavi quindi quando partite da un cavo più piccolo e dovete aumentare perché i punti non vi stanno attraverso questa, eh, questo connettore potete avvitare due cavi insieme e stringerli con la loro chiave questa è la chiave universale che si usa per connettere il cavo alla punta adesso vi faccio vedere come prendiamo un cavo ad esempio e iniziamo ad avvitarlo sulla nostra connettore della nostra punta una volta avvitato completamente andiamo a stringerlo con la chiave inserendola nell'apposito buchino e facendo semplicemente leva questo vi permetterà di non perdervi il lavoro o che si svita perché a volte a me è successo eh, si svitano <ride> e quindi stringeteli sempre bene con la chiave avvitiamo poi la nostra seconda punta sempre stringendola con la chiave e possiamo, siamo pronti per cominciare a lavorare è molto semplice quando eh, avete il vostro lavoro si allunga, quindi quando avete iniziato il vostro lavoro potete dovete connettere poi un altro cavo io ve lo faccio vedere con dei cavi a parte appunto usate il connettore che vi ho fatto vedere prima e semplicemente avvitate i due cavi insieme come vi ho fatto vedere prima in questa maniera otterrete un cavo molto più lungo e quindi se dovete lavorare per esempio uno scialle o una coperta potete tenere tranquillamente le maglie, eh, tutte le maglie insieme senza doverle sospendere su, ferri, eh, su altri ferri quindi semplicemente avvitate i due cavi io ve lo faccio vedere qua senza punte quindi dovete svitare una punta, avvitare il connettore al cavo e poi avvitare l'altro cavo al connettore è veramente davvero semplice lavorare con i ferri circolari una volta che imparate a gestirli sarà davvero sem semplice e non li abbandonerete più io davvero li uso per tantissime cose ma anche per lavorazioni dritte come le sciarpe e poi oltretutto sono comodi da portare in borsa perché i ferri per esempio quelli dritti tradizionali sono molto più lunghi ecco, come vi dicevo, qui vado a stringere il connettore al cavetto se beccate il buco giusto, non come me, che ti ho provato in tre perché non mi ricordavo eh, stringete e il vostro cavo non scapperà più la lavorazione con i ferri circolari è identica a quella dei ferri tradizionali i punti si mettono nella stessa maniera l'unica cosa vi conviene eh, lavorare si lavora generalmente la tedesca o la continentale questo perché? perché eh, do, tenere, non potete tenere il ferro sotto il braccio come il ferro tradizionale dritto ma lo tenete semplicemente in mano e quindi rimane più comodo lavorare con il filo a sinistra eh, io sono convinta che comunque uno debba lavorare come più comodo non è che ci sia eh, dovete per forza lavorare alla continentale o alla tedesca lavorate come siete proprio comodi voi comunque generalmente eh, si lavora al contrario rispetto ai ferri tradizionali quindi col filo a sinistra anziché a destra ma non vi preoccupate vi farò eh, vedere eh, presto come si lavora eh, con i ferri circolari Um, i punti come vi dicevano vengono messi nella stessa maniera uh, dei ferri tradizionali quindi come siete più comodi voi col pollice o con l'indice non fate altro che fare il cappietto come vi ho fatto vedere nel video dei, dei ferri tradizionali l'unica cosa ricordatevi appunto che il ferro andrebbe tenuto a sinistra uh, scusatemi il filo andrebbe tenuto a sinistra anziché a destra anche perché tenendolo a destra vi rimane più difficile lavorarlo quindi lasciandolo sulla sinistra viene più immediato ehm, fare il dritto e il rovescio per il resto le, i punti come il legaccio, la maglia rasata, la punta alla grana di riso si lavorano nello stesso identico modo cambia veramente solo come tenere il filo e questo è quanto eh, presto appunto, vi faccio vedere come si lavora con i ferri tra, eh, circolari eh, facendovi vedere come si lavora a dritto e eh, a rovescio giusto per farvi vedere che è veramente semplice vi, vi mostro come mettere i punti eh, che è praticamente uguale a quello dei ferri tradizionali come potete vedere io qua sono più comoda con il pollice voi fate come siete più comodi Spero che questo video vi abbia eh, aiutato a definire qualche dubbio che avevate sui ferri circolari e fatemi sapere se decidete di iniziare a lavorare con, con questi e se vi può essere utile un piccolo tutorial su come eh, appunto lavorare ai ferri o a maglia con questa tipo, tipologia di ferri. Vi mando un bacio e vi auguro una buonissima giornata. Ciao, alla prossima!